Ehi, hey, benvenuti! Io sono Jake, uno scrittore, e vi aiuterò a creare una storia. Vi siete mai trovati nell'occasione in cui avete mille idee e non sapete come usarle? Non vi preoccupate, ci sono passato anch'io. Hai l'inizio, ma non hai la fine. Hai la fine, ma non sai da che parte cominciare. Mi è stato detto che non ero in grado di scrivere, di creare qualcosa di mio... A volte ho scritto per giorni e alla fine ho accantonato tutto perché convinto che non fosse sufficiente. Ma poi mi è venuta in mente questa idea, un'idea che non voleva sparire, anzi stava creando delle radici estremamente profonde. Così ho cominciato a scrivere ignorando chi non credeva in me. Diciamo la verità, prima chiunque ha il tempo di leggere, ma ormai il mondo è accelerato e nessuno di noi ha più tempo. Quindi, quello che vi propongo sono dei semplici e comodi audiolibri che si possono sentire ovunque. Anche sotto la doccia! Quindi, quello che potete fare voi è cambiare le sorti della storia grazie alle vostre idee. E se vorrete, potrete anche collaborare con me e mettere la vostra faccia e il vostro canale all'interno del mio romanzo. Prima di salutarci non vi scordate di iscrivervi e se avete un amico a cui può interessare questo progetto non vi fate problemi a passargli questo video. E basta, se vi va date un'occhiata ai capitoli pubblicati finora e scrivetemi tra i commenti tutte le idee che vi balenano nella testa. Ciao!